La presente quando casca un ponteggio metallico, boom, fa quella maniera e poi si vede l'ampeggio delle macchine. Ancora sangue sulle strade dell'Aretino, ancora uno schianto fatale nel quale ha perso la vita un 33enne. È successo ieri sera lungo la circonvallazione di Terra Nuova all'altezza del bivio per Poggio Orlandi. L'uomo era alla guida di un Audi A6 quando l'auto uscita fuori strada ha urtato i Garrail e il muretto che delimita la strada. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, dei sanitari del 118 e dei carabinieri. Il 33enne è stato estratto dai pompieri dall'abitacolo. Le sue condizioni sono apparse sin da subito molto gravi. Le lesioni purtroppo erano troppo profonde. Il giovane è morto poco dopo. È questa strada. Tanto, tanto perché è quel, vedi? Guardi, guardi è la macchina lì. Stanno. Quella è la corsia di villa corsia di, di... sorpasso in realtà è quella che dovrebbe servire anche a noi è... per immettersi. È una strada noi. che la sua la curva tende, sa, è una curva è un po' in salita, tende a buttare fuori, no? Quindi se le va forte Spetterà adesso ai carabinieri esaminare la dinamica e ricostruire le cause del terribile impatto. Nell'incidente non sono state coinvolte altre persone. In meno di tre anni è il terzo incidente mortale che si verifica lungo la circonvallazione di Terranuova Bracciolini. Dal 27 gennaio è il quinto incidente. Due molto gravi, fortunatamente il precedente non ha conducente si è fatto solo dei graffi, è andata bene. Ieri sera è andata così, poi c'è stato dei incidenti più piccoli, ma insomma è